Buongiorno a tutti, eh, siamo qui alla rassegna di Politicamente Scorretto e eh, siamo qui a Casalecchio. Con eh, la rassegna tratterà del tema eh, Verità Unica Ragione di Stato. Inoltre siamo qui con il nostro ospite Luca coaiato che è un fotografo, coautore del reportage Libro La Terra di Sotto. E iniziamo con eh, la prima domanda. E come, la fotografia, eh, riesce a, ehm, come attraverso la, la fotografia si tra, eh, riesce a trattare della criminalità e, e della mafia? Ok, grazie, è una domanda impegnativa, come diceva, una domanda abbastanza eh, importante. Ecco. Quello che posso dire è quello che ho fatto con eh, il mio lavoro, il mio approccio, quello che ho avuto con eh, il progetto La Terra di Sotto. Allora, io nel mio caso mi sono trovato a lavorare sulla la tematica dell'inquinamento nel Nord Italia, inquinamento causato da vari fattori ovviamente. Storicamente è un inquinamento che nasce dalle insediamenti industriali dell'inizio del Novecento, però poi via via negli anni si lega alla criminalità organizzata e diventa in qualche modo un'espressione um, un anche della criminalità organizzata sul territorio del Nord Italia. Quindi, come raccontare quella cosa? L'inquinamento spesso è invisibile, la criminalità organizzata non si presenta con Coppola e Lupara, in particolare nel nord Italia, non ha proprio quelle caratteristiche. Ma casomai è insediata nei territori, nell'economia dei territori, nelle aziende, nel ciclo di trattamento dei rifiuti, nello smaltimento di materiali, nei cantieri edili, nel movimento terra. E spesso questo inquinamento non è eclatante alla vista. Quindi. Quando si è trattato di iniziare a fotografare questi casi, molto spesso mi trovavo di fronte a situazioni non eh, eclatanti, non, che non rispondevano in qualche modo alla, allo stereotipo del territorio inquinati, come può essere quello che lega la Terra dei Fuochi, appunto alle sue vicende di inquinamento molto gravi. Invece il nord Italia si presentava come una serie di piccoli punti sparsi nel territorio a ma macchia di leopardo. La fotografia in questo caso necessitava di essere eh, semplice, molto chiara eh, quindi alla portata di tutti e in qualche modo non doveva essere una fotografia troppo autoriale o troppo alla ricerca di eh, espressività artistiche o estetiche eh, quindi ho deciso di utilizzare una un tipo di fotografia, un linguaggio fotografico molto asciutto, molto preciso che servisse più a registrare quasi come eh, un censimento questi siti contaminati e che restituisse ai lettori la visione che lo, essi stessi potevano avere recandosi sul territorio perché quello, a parer mio, era il miglior metodo per esporre questi casi di inquinamento eh, alla popolazione. Cosa succede? Eh, la fotografia in questo caso eh, combatte, se vogliamo, la criminalità organizzata Esponendo i casi eh, in maniera molto chiara, precisa, puntuale e senza risultare, eh, come posso dire, eh, eccessivamente noiosa, eccessivamente eh, per pochi. Cioè, la fotografia, in questo caso, essendo semplice, è alla portata di tutti e quindi è, ha consentito di parlare di questi temi, ad esempio, dai ragazzini e dalle ragazzine delle scuole eh, medie fino a agli attivisti e le attiviste che insomma hanno fatto la storia dell'ambientalismo quindi siamo riusciti ad arrivare a un pubblico molto ampio e questa cosa noi crediamo, io e Luca Rinaldi che è il coautore del libro un giornalista in inchiesta, crediamo che fosse il metodo migliore per riuscire appunto a parlare di questi temi, a, a portarli in superficie a farli uscire dalla cronaca locale che spesso li nel quale spesso sono confinati e quindi portare questo tema a un pubblico molto più ampio e crediamo di esserci riusciti, chiaramente nel nostro piccolo, ma in maniera pare efficace per le feedback che abbiamo avuto e da quello che ci è stato detto. Okay. Eh, grazie mille. La seconda domanda è tratta, ehm, ti volevo chiedere come le tecniche fotografiche e anche le metodologie eh, sono state mh, sviluppate anche nel reportage di, della Terra di Sotto e come eh, nel, nel giornalismo d'inchiesta si sono appunto sviluppate col tempo secondo te. Allora, diciamo che la storia del giornalismo d'inchiesta si lega alla fotografia ehm, più negli scoop storicamente perché il giornalismo d'inchiesta si associa a grandi notizie eh, sommerse no? e quindi anche a delle grandi fotografie magari eh, in alcuni casi fotografie che nessuno aveva potuto fare no? perché sei l'unico sul posto eccetera quindi diciamo che si lega un, a un fotogiornalismo se vogliamo più d'assalto eh, di cui ormai... L'epoca è passata, insomma stiamo parlando ormai di un'altra un epoca, quella in cui la pervasività del mezzo fotografico di fatto rende tutti dei potenziali reporter e fotogiornalisti. Quindi a un certo punto i, i metodi cambiano no? e anche a livello fotografico si pone la necessità e abbiamo la necessità di una progettualità più complessa. Ovvero se la fotografia è ancora legata a quest'idea dell'autore eroe che va nel posto, sul posto e si sacrifica per portare a casa un'immagine unica eh, in realtà il lavoro del fotografo e delle fotografe oggi forse è molto più una progettualità mettersi a tavolino studiare e fare in modo di mettere a sistema una serie di temi complessi e cercare di restituirli nella maniera più semplice possibile a, ai lettori, alle lettrici a tutto il pubblico che può essere interessato a, a quei temi quindi io credo appunto che il, la, la metodologia fotografica si sleghi forse dal fare la foto, perché quello è diventato la portata di tutti, e invece si leghi a tutta una serie di approcci più scientifici, se vogliamo, anche. Quindi l'uso dei dati, eh, l'uso delle mappe, eh, il lavoro in, in concerto tra giornalismo d'inchiesta, quindi i giornalisti e i fotografi che devono la lavorare a stretto contatto, non più staccati tra loro. E, e quindi questo, secondo me, è l'evoluzione di quello che sarà il giornalismo e il fotogiornalismo d'inchiesta a questo punto nei prossimi anni a venire. Perfetto, grazie mille Luca Quaiato e buona giornata. Grazie.